Allora, vi spiego come fare lo sprone. Io ho avviato 120 catenelle, 120 catenelle e ho lavorato su un multiplo, multiplo di 4 catenelle. Quindi, fatte le mie 120 catenelle, ho fatto un giro tutto a maglia bassa, maglia bassa. Quindi ho lavorato le mie 120 120 maglie basse finite di lavorare le 100 maglie basse 120 maglie basse ho iniziato a fare i miei motivi in tutto ho lavorato 30 motivi motivi intendo questi motivi e quindi poi ho fatto 10 motivi davanti 10 motivi davanti 10 dietro e 5 per ogni spalla quindi lavorate i miei 30 motivi poi ho fatto un giro tutto a maglia a maglia bassa che poi vi faccio vedere quindi lavorato la maglia bassa e poi un giro tutto a maglia alta ho diviso le mie parti cioè ho lavorato il davanti e il dietro poi separatamente fino ad arrivare all'altezza dello scalfo dopodiché ho unito le due parti il davanti e il dietro e ho aggiunto 8 Catenelle. quindi eh, per diciamo dare un po di morbidezza altrimenti stringeva troppo però ehm, per me per il mio braccio andava andavano bene 8 catenelle quindi potete mettere 6 oppure anche 4 catenelle quando andiamo a chiudere io comunque adesso vi faccio vedere come si fa eh, come dobbiamo fare lo sprone ok quindi adesso prendo l'uncinetto il filo vi faccio vedere il come iniziare allora vi faccio vedere con un altro filato è un pochino più grosso così potete vedere i passaggi e quindi io vi faccio un campione ho avviato 72 catenelle quindi vi ricordo che lavoriamo su un multiplo di 4 ok quindi fate le mie catenelle faccio una catenella in più vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa quindi adesso vado a lavorare 72 maglie basse quindi voi fate conto che io ho avviato invece 120 catenelle e che sto lavorando 120 maglie basse ok in questo caso io mh, con questo campione con 72 catenelle quindi imposterò i motivi 6 motivi davanti 6 dietro e 3 per ogni spalla quindi in tutto sono 18 motivi allora vado avanti fino alla fine lavoro le mie maglie basse eccomi finito il giro delle maglie basse adesso faccio una catenella giro il lavoro e lavoro una maglia bassa nella maglia seguente una maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi ho lavorato 3 maglie basse adesso lavoro 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Partendo dall'uncinetto inizio a contare 1, 2, 3, 4 nella quinta catenella entro e lavoro una maglia bassissima così 3 catenelle 1, 2, 3 rientro nella stessa maglia quindi qui dove ho lavorato la maglia bassa rientro la maglia bassissima scusate rientro e lavoro ancora una maglia bassissima così 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia bassissima così adesso lavoro 16 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no scusate lavoro 10 catenelle scusatemi allora lavorate le 10 catenelle contando dall'uncinetto conto 1 2 3 4 nella quinta lavoro una maglia bassissima così poi 1 2 3 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia bassissima 123 rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassissima e poi ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 catenelle contando dall'uncinetto con 1 2 3 4 nella quinta maglia bassissima poi 1 2 3 rientro nella stessa maglia dove ho lavorato la maglia bassissima così e ancora 1 2 3 catenelle rientro maglia bassissima così ora la lavorazione ovviamente è diversa perché il filato più grosso io ho lavorato con un filato sottile ho lavorato il cotone e ho lavorato anche con l'uncinetto del numero 3 quindi Ovviamente adesso il lavoro sembra diverso, però è, diciamo è quello. Adesso facciamo un attimo. 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 quindi adesso rientro nel forellino dove abbiamo lavorato eh, diciamo i petali ecco quindi entro tengo bene il filo e lavoro una maglia bassissima così adesso lavoro 3 catenelle 1, 2, 3, rientro nel forellino e lavoro una maglia bassissima. 1, 2, 3, rientro, maglia bassissima. Poi 1, 2, 3, rientro ancora, maglia bassissima. Così. Adesso lavoro 7 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 vado qui nel secondo fiorellino quindi entro qui nel foro e lavoro una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia bassissima e ancora 1 2 3 catenelle rientro maglia bassissima faccio il terzo petalo quindi 1 2 3 catenelle rientro e lavoro una maglia bassissima così e adesso 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 andiamo nel terzo fiorellino, quindi entro nel foro piccolino qui dove abbiamo lavorato le maglie bassissime e faccio una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia bassissima 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia bassissima faccio il terzo uh, petalo 1 2 3, rientro, maglia bassissima. Così! Ecco. Beh, con il cotone, eh, diciamo che la lavorazione si presenta è diversa però. Questa è una dimostrazione, vi faccio vedere come ho fatto lo sprone, dato che me l'avete chiesto, mi avete chiesto anche di fare, diciamo, il tutorial, quindi sto spiegando come fare lo sprone. Adesso lavoro 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io abbiamo lavorato le tre maglie basse quindi adesso salto una maglia e vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa così e questo è il primo Adesso facciamo il secondo, vi faccio vedere di nuovo come fare. Allora, lavoro 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando dal dall'uncinetto faccio 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassissima, così. 1 2 3 catenelle rientro stretto troppo quindi rientro lavoro una maglia bassissima 3 catenelle rientro ancora nel forellino e lavoro una maglia bassissima quindi ho fatto le tre i tre petali ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado nella quinta catenella e lavoro una maglia bassissima 1 2 3 catenelle rientro maglia bassissima 1 2 3 catenelle rientro maglia bassissima e ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado nella quinta catenella e lavoro una maglia bassissima poi 1 2 3 rientro maglia bassissima 1 2 3 rientro lavoro una maglia bassissima quindi ho fatto 3 fiorelline adesso 16 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 quindi rientro qui dove ho lavorato i petali nel forellino entro e lavoro una maglia bassissima Tiro un po il filo così 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia bassissima ancora 3 catenelle rientro maglia bassissima 1 2 3 rientro maglia bassissima 1 2 3 4 5 6 7 catenelle vado nel fiorellino qui seguente, entro nel foro piccolino e lavoro una maglia bassissima: così poi 1 3 catenelle, rientro, maglia bassissima 123 rientro, maglia bassissima 1-2-3 rientro, maglia bassissima. ok faccio vedere 1 2 adesso devo lavorare 7 catenelle e qui nel forellino lavoro i tre petali quindi faccio le 3 catenelle maglia bassissima 3 catenelle maglia bassissima 3 catenelle maglia bassissima e poi ancora 7 catenelle e qui insieme quindi facciamo la chiusura diciamo delle sette delle catenelle eccomi allora ho lavorato il terzo fiorellino adesso faccio 1 2 3 4 5 6 7 quindi vado salto qui ho lavorato la maglia bassa e le catenelle quindi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa quindi 1 poi maglia seguente 2 scusate un attimo questo male il filo allora dicevo 1 2 3 quindi nella terza maglia bassa adesso si ricomincia con le 10 catenelle e si inizia a fare la metà del fiorellino quindi facciamo i 3 petali 10 catenelle 3 petali 10 catenelle 3 petali ok quindi fate i vostri motivi io faccio i miei ci ritroviamo dopo eccomi qua allora finiti i nostri motivi allora io qui come esempio oh, ne ho fatte 18 però ripeto che per la mia maglia io ho fatto in tutto 30 motivi quindi ho fatto 10 motivi davanti 10 dietro e 5 per ogni spalla ok questo è solo un campione per farvi vedere come lavorare allora ho lavorato i miei 18 motivi e ho iniziato con 3 maglie basse se ricordate ho iniziato con le 3 maglie basse e finisco con le 3 maglie basse quindi a questo punto faccio una catenella in più tiro il filo e taglio ok chiedo scusa se ho il guanto ma eh, purtroppo mi sono bruciata un dito e quindi è brutto da far vedere per nascondere ho messo il guanto allora adesso che abbiamo fatto i nostri motivi mettiamo sul dritto così e iniziamo a lavorare qui dove abbiamo lavorato le 16 catenelle allora prendo il filo allora non si è ingarbugliato un pochino E vado qui nel primo anello quindi prendo il filo faccio un nodino così e cerco di girare il lavoro sul dritto in questa maniera quindi entro prendo il filo e faccio una catenella rientro e lavoro <coughs> un tutto 3 maglie basse quindi 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 4 prendo giro sul dritto e prendo il secondo anello così e lavoro 3 maglie basse 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 4 vado nel terzo motivo lo giro così sul dritto vado nell'anello dove abbiamo lavorato le 16 catenelle e lavoro 3 maglie basse 1 2 3. poi 1 2 3 4 catenelle e vado nel prossimo motivo così continuo così fino a lavorare l'ultimo anello l'ultimo motivo ecco faccio vedere così Se 4 catenelle vi risultano strette lavorate allora 5 catenelle ok dipende anche dalla vostra mano io ho lavorato uh, nel mio uh, nella mia maglia 4 catenelle quindi <coughs> e sono andata avanti fino ad arrivare all'ultimo anello dopodiché lavorate le mie 3 maglie basse <coughs> scusate lavorate le mie 3 maglie basse nell'ultimo anello faccio una catenella e taglio il filo eh, allora scusate un attimo no allora lavorate le tre maglie basse non staccate il filo che poi dobbiamo continuare a lavorare scusate mi sono un attimo sbagliato eccomi allora ho lavorato tutti i miei anelli quindi ho fatto le 3 maglie basse 4 catenelle di separazione sono arrivata alla fine ho lavorato 3 maglie basse nell'ultimo anello adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 e giro il lavoro e lavoro una maglia alta in ogni maglia bassa così quindi qui abbiamo 4 catenelle lavoro una maglia alta in ogni catenella allora scusate l'ho presa male oppure potete lavorare sotto le catenelle ne facciamo 1 2 e 4 3 maglie alte sulle 3 maglie basse 1 2 3 così e adesso 4 maglie alte nelle 3 nelle quattro o catenelle quindi faccio la prima 1 2 3 4 ripeto 3 maglie alte sulle 3 maglie basse 1 2 3 vado avanti così fino alla fine ok quindi 3 maglie alte nelle 3 maglie basse 4 maglie alte nelle 4 catenelle eccomi qua allora fatto tutto il giro a maglia alta adesso ci servono dei marcapunti perché dobbiamo suddividere i motivi allora facciamo questo è il dietro quindi e diciamo che lo sprone va chiuso in questa maniera allora un attimo così quindi poi qui mettiamo un bottoncino ok allora dato che io ho fatto 18 motivi farò in questa maniera quindi abbiamo due metà del dietro Okay, perché viene chiuso allora farò tre motivi da una parte e tre motivi dall'altra quindi 1 2 3 così 1 2 3 e metto qui un marco ponti dove abbiamo le quattro maglie alte poi 1 2 3 per le, le maniche poi 6 motivi per il davanti 1 2 3 4 5 6 e metto il marcaponti sempre qui dove abbiamo le quattro maglie alte poi ancora 3 motivi per eh, per la manica 1 2 3 metto qui dove abbiamo la quarta maglia alta e 3 motivi l'altra metà del dietro ok vi ricordo ancora una volta che io per la mia maglia ho fatto 30 motivi iniziando da 120 catenelle quindi ho fatto 10 motivi per il davanti 10 motivi dietro quindi poi ho fatto 5 e 5 perché il dietro è aperto e 5 motivi per ogni spalla ok adesso dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare separatamente davanti e dietro allora io per la mia maglia per arrivare al sotto braccio ho lavorato per 10 giri però io sto parlando per la mia taglia quindi man mano che io lavoravo provavo il mio lavoro ho provato il mio lavoro per vedere fino a quando arrivavo al mio sottobraccio quindi adesso faccio qui dove ho finito il giro okay, si è scuscito un punto allora l'ultima maglia alta e poi faccio 1 2 3 catenelle e giro il lavoro lavoro una maglia alta in ogni maglia alta fino al mio marca punti qui e lavoro così per 10 volte ora dato che questo è un campione ovviamente io non farò 10 giri farò meno giri eh, per farvi vedere come ho, come ho lavorato la mia maglia Okay. arrivo al mio marca punti eccomi arrivato al mio marca punti adesso faccio ancora 3 catenelle 1 2 3 giro il mio lavoro e ricomincio a lavorare le maglie alte quindi poi farò la stessa cosa dall'altra parte l'altra metà del dietro lavoro i miei 10 giri dopodiché stacco il filo dopo che ho finito 10 giri da un lato e 10 giri da questa parte lavoro la parte del davanti quindi lavoro i miei sei motivi per 10 giri ok quindi diciamo non c'è bisogno che ve lo faccio vedere perché è molto facile ripeto dobbiamo lavorare il davanti e il dietro separatamente tutta maglia alta per 10 volte 10 volte per quanto riguarda la mia taglia, quindi man mano che andate avanti lo dovete provare e dovete controllare, diciamo dovete provare per vedere se arrivate al sottobraccio con 10 giri, in caso continuate e fate ancora qualche giro, ok? Dipende anche dalla taglia. Per quanto riguarda lo scollo, lo sprone, è una misura per tutte le taglie, perché diciamo che questo e la scollatura il collo se poi non lo volete così stretto allora aumentate un motivo sul davanti sul dietro e per ogni spalla uno due motivi ecco ok non di più quindi potete fare due motivi davanti due motivi dietro e uno per ogni spalla allora io ho lavorato 5 giri, facciamo conto che ho lavorato 10 giri, qui da adesso faccio una catenella e chiudo il mio lavoro, qui allungo un pochino un po' di filo così, adesso lavoro la parte di, eh, scusate del davanti, quindi riprendo da qui, prendo il filo, quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, allora scusate un attimo: 1, 2, 3. Questo è la manica. Quindi devo partire da qui: così 1, 2, 3. Catenelle. Quindi io vado qui dove abbiamo lavorato le tre maglie alte nelle maglie basse e lavoro i miei sei motivi che fanno parte del davanti lavoro per cinque giri come ho lavorato ho la metà del dietro ecco allora ho lavorato i miei sei motivi 1 2 3 4 5 6 quindi mi fermo qui sull'ultima maglia alta delle tre maglie alte eh, che abbiamo qui nell'anello quindi adesso faccio 3 catenelle giro il lavoro e continuo a lavorare ovviamente io dato che questo è un campione farò 5 giri come ho fatto per il dietro ok quindi ci ritroviamo quando abbiamo lavorato oh, il davanti e il dietro, quindi dobbiamo fare gli stessi giri, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo completato i nostri giri. Eccomi, allora io ho lavorato i miei cinque giri sul dietro, le due metà del dietro e il davanti, ok? Quindi adesso, fatti cinque giri, ricomincio a lavorare. E faccio 3 catenelle 1 2 3 e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta adesso dobbiamo unire il davanti e il dietro quindi lavoro le mie maglie alte vado veloce perché le maglie alte le sappiamo fare tutte quindi non, non dite poi che vado troppo veloce perché non è un punto particolare è solo la maglia alta è per farvi vedere come dobbiamo chiudere gli scalfi allora sono quasi alla fine allora io per quanto riguarda la chiusura degli scalfi nella mia maglia ho aggiunto 8 catenelle quindi eh, ripeto sempre per la mia taglia quindi se 8 catenelle sono troppe eh, fate 6 catenelle oppure 4 va bene allora dato che questo è un campione io faccio solo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 prendo il davanti e continuo a lavorare qui sulla maglia alta quindi vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta e ho chiuso qui per quanto riguarda uh, l'apertura uh, della manica per, per il braccio e vado avanti a lavorare tutta la parte davanti a maglia alta in questa maniera quindi arrivo qui sono arrivata alla fine del davanti qui quindi faccio 1 2 3 4 5 6 catenelle e prendo qui la metà del dietro e lavoro una maglia alta dobbiamo chiudere ancora perché poi dobbiamo lavorare in tondo quindi adesso chiudiamo la parte del dietro quindi lavoro le mie maglie alte così in questa maniera arrivo qui all'ultima maglia alta eccomi devo lavorare la mia ultima maglia alta adesso però devo chiudere il dietro quindi prendo l'altra metà del dietro e chiudo qui con una maglia bassissima quindi qui ho iniziato con le 3 catenelle, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. E adesso faccio 3 catenelle e vado avanti. Quindi adesso lavoro sempre eh, a giro. Allora vi faccio vedere. Questa è la parte della manica e questa è la parte del busto quindi adesso lavoro sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata quindi se volete fare una maglia una maglietta se volete fare un vestito perché viene bene anche eh, se andate avanti eh, per, eh, per fare un vestito quindi adesso cosa faccio lavoro le mie maglie alte arrivo qui dove abbiamo uh, dove abbiamo fatto le catenelle abbiamo aggiunto le catenelle quindi lavoro una maglia alta in ogni catenella abbiamo fatto 6 catenelle quindi lavoro 6 maglie alte ecco quindi andiamo nella prima catenella e lavoro una maglia alta 1 2 3 4 5 6 poi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta nella maglia alta e lavoro sempre a giro quindi dall'altra parte poi facciamo la stessa so, lavoriamo le maglie alte nelle 6 catenelle 6 6 sei, eh, sei maglie alte e lavoriamo sempre a giro quindi adesso io faccio qualche giro e poi iniziamo a fare la manica. Eccomi qua. Allora, io ho fatto solo un giro. Un giro per farvi vedere come viene la lavorazione anche sotto, sotto le braccia. Ecco qui, sono le 6 catenelle che ho aggiunto e ho lavorato le 6 maglie alte. E questo è lo scalfo. Allora, a chi piace, può lasciare così senza maniche fare un bordino con dei pippiolini eh, intorno qui al giro manica e, ed è veramente carino oppure per chi come me vuole fare le maniche ora vi faccio vedere come iniziare a fare la manica allora prendo un altro gomitolo e inizio da qui io ho iniziato da qui però dato che il mio lo scalfo poi vabbè io ho nel mio nella mia maglia ho fatto 8 catenelle però poi alla fine quando dovevo fare la manica risultava un pochino largo quindi cosa ho fatto? Ho diminuito solo una maglia, ho fatto una diminuzione. Quindi se per voi va bene, lavorate sulle, eh, sulle catenelle, sulle maglie alte che avete fatto. Allora io inizio dal centro, prendo il filo, attacco il filo sempre con un nodo, rientro e faccio 3 catenelle 1 2 3 quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta qui abbiamo le maglie alte però eh, le maglie alte le abbiamo lavorate in questa maniera quindi adesso si presentano così io vado all'interno del qui questa è una maglia alta quindi io vado all'interno e lavoro una maglia alta salto qui questo nodino lo salto e vado qui nella maglia alta e lavoro una maglia alta salto il nodino questo qui e quindi entro nella maglia alta vedete questo qui messa così in orizzontale la maglia alta quindi entro all'interno della maglia alta allora per il mio giro manica eh, io ho ottenuto 44 maglie quindi facendo le maglie alte dobbiamo calcolare anche il multiplo di 4 quindi per le, il giro della mia manica io ho fatto 44 maglie che poi risultano 11 motivi allora scusate qui ho sbagliato ok sono andata nel nodino salto diciamo qui il nodino dove abbiamo lavorato la maglia alta e vado qui sotto la maglia alta e lavoro salto il nodino vado dentro la maglia alta e lavoro una maglia alta così va bene quindi vado avanti così ci ritroviamo alla fine del giro qui allora vi faccio vedere qui qui abbiamo le maglie alte si presentano le maglie alte quindi lavoro una maglia alta salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta salto una maglia questo non mi serve più quindi lo posso togliere ok quindi salto una maglia maglia seguente maglia alta ripeto questo è per il mio braccio se a voi risulta stretto allora lavorate tutte le maglie alte ok io sto saltando una maglia perché per, eh, diciamo il mio giro come, come dire per il mio braccio la, la manica risultava larga. A me le maniche troppo larghe non piacciono e quindi ho saltato una maglia. Se per voi è troppo stretta, allora lavorate tutte le maglie alte, non saltate neanche una. Così va bene. Quindi faccio il giro, e ci ritroviamo alla fine. Eccomi qua. Allora sono alla fine del giro. Io in tutto ho 32 maglie alte, saltando una maglia. Quindi se avete una maglia in più o una maglia in meno qui aumentate qualche maglia per arrivare al, al multiplo di, di 4 quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella adesso ripeto il giro quindi faccio ancora due giri di maglie alte faccio 3 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta lavoro una maglia alta in ogni maglia alta così in totale dobbiamo fare tre giri ok quindi facciamo questo giro e poi ne facciamo ancora un altro o un altro scusate ne facciamo ancora un altro e ci ritroviamo alla fine del terzo giro Eccomi. allora ho fatto i tre giri di maglie alte adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui per lo sprone però invece di fare tre fiorellini ne facciamo uno ok quindi adesso cosa faccio inizio con 10 catenelle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado nella quarta catenella e lavoro una maglia bassissima 3 catenelle rientro dove ho lavorato la maglia bassissima e chiudo con un'altra maglia bassissima quindi sono 2 3 catenelle rientro e questo è il terzo petalo adesso faccio 15 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rientro qui nel forellino dove abbiamo lavorato i tre petali quindi entro e chiudo con una maglia bassissima 3 catenelle rientro maglia bassissima 1 2 3 catenelle rientro lavoro una maglia bassissima e poi ancora 1 2 3 rientro maglia bassissima e poi 1 2 3 4 5 6 7 catenelle salto una maglia di base vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa Maglia seguente maglia bassa quindi abbiamo saltato una maglia di base e poi abbiamo lavorato 3 maglie basse e da qui si ricomincia a fare il fiorellino quindi facciamo allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado nella quarta catenella e lavoro una maglia bassissima 3 catenelle 1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 maglie bassissime e ripeto i tre petali quindi faccio ora 1 2 3 catenelle rientro maglia bassissima 3 catenelle rientro maglia bassissima 3 catenelle rientro maglia bassissima così 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 salto una maglia di base, vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa ripeto questo fino alla fine del giro eccomi allora Arrivata alla fine del giro ho saltato la mia maglia una maglia alta ho lavorato due maglie basse e ho chiuso qui nella prima catenella dove abbiamo iniziato il primo motivo del fiorellino qui e poi ho tagliato il filo ok quindi dovete chiudere qui nella prima catenella adesso lavoriamo qui quindi riprendo il filo ed entro nell'anello qui Mi lascio un pochino più lungo allora entro e faccio un nodino così rientro con l'uncinetto faccio 3 catenelle rientro e lavoro quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta e adesso lavoro 3 maglie alte quindi in tutto lavoriamo 4 maglie alte 3 e 4 vado nel prossimo anello e lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 vado nel prossimo anello qui è lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 prossimo anello 4 maglie alte 1 2 3 e 4 ok e vado avanti così fino a lavorare l'ultimo anello eccomi arrivato alla fine del giro vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima quindi chiudo il giro ok allora adesso iniziamo con 3 catenelle facciamo ancora due giri a maglia alta quindi lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta ok io faccio solo questo giro e poi vi faccio vedere come ricominciare a lavorare questi i fiorellini e poi andate avanti da sole molto è molto semplice quindi adesso poi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui però vi faccio rivedere l'inizio allora io per la mia manica ho fatto una manica a tre quarti e sono e ho fatto cinque motivi ho ripetuto cinque volte i fiorellini e poi ho finito con il bordino delle maglie alte ok allora lavorate tre gira maglia alta io finisco questo giro e poi vi faccio vedere come ricominciare i fiorellini eccomi allora io ho finito il giro ho fatto ho fatto solo due giri chiudo nella terza catenella quindi facciamo conto che io ho fatto tre giri di maglie alte. vi faccio rivedere come iniziare di nuovo eh, i motivi con i fiorellini allora faccio una catenella qui dove ho chiuso con una maglia bassissima rientro lavoro una maglia bassa adesso lavoro 10 catenelle quindi ho fatto la prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quindi vado nella quarta catenella e faccio una maglia bassissima 3 catenelle rientro maglia bassissima quindi faccio 3 eh, petali così 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rientro nel forellino dove ho lavorato le maglie bassissime e chiudo poi 1 2 3 catenelle rientro e lavoro una maglia bassissima 3 catenelle rientro una maglia bassissima 3 catenelle e ancora una maglia bassissima quindi ho fatto 3 petali adesso 1 2 3 4 5 6 7 allora salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa e ripeto 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado nella quarta catenella maglia bassissima 3 catenelle Allora, maglia bassissima allora se riesco ancora 1 2 3 catenelle una maglia bassissima e adesso 15 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 entro qui nel forellino e lavoro una maglia bassissima 3 catenelle rientro maglia bassissima 1 2 3 rientro chiudo 3 catenelle rientro e chiudo e poi ancora 1 2 3 4 5 6 7 salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa e da qui nell'ultima maglia bassa ricominciamo a lavorare le 10 catenelle ok questa è la spiegazione della manica quindi dopo che eh, diciamo dopo che abbiamo finito di fare i fiorellini poi ri dobbiamo ricominciare a fare 3 maglie alte eh, scusate 4 maglie alte in ogni anello perché dobbiamo lavorare un multiplo di 4 ok quindi 4 maglie alte in ogni anello, dobbiamo ripetere poi quello che abbiamo fatto qui. Credo, diciamo che spero che ho, che ho spiegato bene come, eh, come fare questa, questa maglia, questo vestito maglia, come lo volete fare, diciamo che apparentemente sembra un po' difficile, invece, non lo è e, insomma. Se avete qualche problema, qualche dubbio, contattatemi su Messenger quindi cercherò di aiutarvi a eh, risolvere il problema insieme a voi, ok? Ripeto: questa è la spiegazione della, della manica. Abbiamo fatto lo e quindi adesso non vi resta che lavorare sempre a giro a maglia alta fino alla lunghezza desiderata. Ok, questo è tutto. E quindi, con questo vi ringrazio. Eh, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e ciao!